Buonasera a tutti, eccoci qui con il professor Guglielmo Gulotta che ah, quasi non servirebbero presentazioni però per chi eh, non avesse avuto ancora il piacere di riconoscerlo è stato eh, ed è tuttora probabilmente una delle pochissime persone che ha avuto capacità di influenzare tanto la psicoterapia quanto la giurisprudenza, perché si è occupato tanto di psicologia giuridica da un lato quanto di psicoterapia strategica, essendo anche mm. uno dei primissimi a importarla qui in Italia. Oggi a me buongiorno professor Gulotta, Buongiorno. mi piacerebbe un pochino ecco, proprio parlare di questo, un pochino della, della sua esperienza in particolare nell'ambito della, della psicoterapia. Perfetto. Guardi, io, io sono, forma, sono un avvocato sì. e sono anche uno psicoterapeuta. Metto un attimo insieme queste cose. Nel senso che io, quando mi affaccio. Io mi sono prima laureato in giurisprudenza. Quando mi sono affacciato all'interesse per la psicologia, tutto nasce dalla visione di un film che riguardava Freud, che si chiamava Passioni Segrete, sottotitolo Freud, e lì mi ero interessato siamo nel 1964, alla psicologia, in particolare all'ipnosi, guarda caso, mm -hmm. perché il film riguarda le prime attività con l'ipnosi e che freud aveva con Breuer, sì. che poi nacque quel libro, gli studi sulla sessualità, sull'isteria mi coneggo. Mm. Bene, la passione fu per la psicoanalisi, perché l'argomento era, ma insomma l'inconscio siamo responsabili delle nostre azioni, che mi interessava in quanto un caso. Adesso il problema me lo pongo con le neuroscienze, ma non è di questo che voglio parlare. A un certo punto io mi chiedevo se dovessi diventare uno psicologo, cosa che poi feci con una scuola di specializzazione perché all'epoca non c'era ancora Uh, il non c'erano i corsi laurea in psicologia che nascono nel 1970 a Padova, io nel 69 mi sono già diventato psicologo con una scuola di specialità. Poi, grazie alle regole che sono intervenuto, questo mi ha consentito comunque di essere iscritto all'albo degli psicologi e anche degli psicoterapeuti, perché nel frattempo anche Musatti non era in origine iscritto all'albo perché allora non esisteva. E poi noi siamo diventati sia psicologi che psicoterapeuti. Io mi domandavo all'epoca se avrei dovuto fare una supervisione per essere perché cominciavo con Augusto Ermentini, uno psichiatra che mi diciamo, passava dei pazienti, ma era una cosa un po' selvaggia diremmo oggi perché io non avevo un training psicologico, ma allora la situazione era questa. Lui mi aveva riconosciuto delle capacità, io me le cavavo anche perché avevo cominciato con l'ipnosi, a, a utilizzare l'ipnosi in senso terapeutico. Mi rendevo conto che per il mio carattere e per il mio modo di essere la cosiddetta neutralità dello psicoanalista non faceva per me. Io sono comunque uno di azione che deve fare, e la passività consigliata, dico solo consigliata perché poi di fatto non è precisamente sempre così, comunque la passività consigliata al terapeuta per me era anche noiosa sotto il profilo caratteriale. E poi non me la sentivo di lavorare ascoltando e basta eh, come uno schermo, una lavagna su cui il paziente scriveva i propri guai e i propri problemi. E poi in quanto avvocato, ero più volto a risolvere i problemi e pian piano io ho modificato il mio modo di ragionare. Per me le persone che si rivolgevano per un aiuto di carattere psicologico, più che afflitte da sintomi, erano per così dire afflitte da ostacoli che dovevano superare per poter raggiungere quel progetto di vita che tutti ci siamo fatti da, da ragazzi. Mm -hmm. Qui mi ha aiutato da un lato la conoscenza dell'opera di Milton Erickson, mi viene oh. riconosciuto di essere quello che ha fatto conoscere in Italia Milton Erickson e quindi delle tecniche ipnotiche ma in senso strategico, non tanto gli abracadabra, quanto piuttosto quel modo abbastanza creativo di utilizzare quello che il paziente ti dava, questo per un verso. Per altro verso sono stato molto affascinato dal libro di Sartre intitolato Le parole, in cui lui racconta dei primi anni di vita suoi e spiega perché fa lo scrittore. E in in alcuni libri, mi pare critica della ragion pratica, lui dice che gli esseri umani hanno questo progetto che devono raggiungere e che per raggiungerlo, il processo di personazione, così lo chiama, devono avere degli obiettivi che perseguono, che possono essere ostacolati. Allora, ho messo insieme le cose e ho capito che per me quello che poteva funzionare era questo le persone mi raccontano dei problemi che possono essere anche di carattere giudiziario, ma i problemi di carattere giudiziario sono poi di carattere molto spesso di carattere personale perché danno ansia, preoccupazione eccetera e comunque anche se non fossero di carattere giudiziario, li considero dei problemi piuttosto che dei sintomi. Che cosa significa questo? Che il mio atteggiamento è sempre stato eh, trasdiagnostico cioè pur rendendomi conto che le persone venivano all'epoca etichettate come nevrotiche psicotiche oppure eh, come borderline e adesso che c'è il DSM hanno delle classificazioni in quanto disturbi e non più in quanto malattie a me interessava come non tanto quello che la persona è ma quello che la persona fa ha lo scopo di raggiungere un certo risultato. Il mio compito era, e ho sentito, ed ancora è così: come posso rimuovere questi ostacoli, che possono essere talvolta di carattere giudiziario o di carattere psicologico, o entrambi. D'altra parte, il mio tono, che è più di azione, per carattere, diciamo, perché sa, è un bel lavoro quello che ti spiega come certi caratteri, eh, diciamo, degli studiosi e creatori di scuole psicologiche, psicoterapeutiche, mi correggo, hanno poi inciso eh, sulla loro teoria. Quanto conta il fatto che, che, eh, che Freud vivesse in quel mondo, in quella società, in quella situazione, il fatto che poi lui ha congegnato una certa modo di, cu di curare il prossimo, lo dico tra virgolette, oppure che Milton Erickson avesse quelle limitazioni per cui era in carrozzella negli ultimi tempi, non vedeva i colori, cioè era parecchio uh, disturbato. Ecco, ho inteso così, quindi mi sono da subito… Io poi sono anche qui, se mi dovessi definire filosoficamente, io sono un relativista scettico. Non credo ci siano delle verità assolute, penso che le persone abbiano la loro visione della realtà. Ognuno ha la sua. Come dice un bel proverbio cinese, tre quarti di quello che vediamo è dietro i nostri occhi, cioè a seconda di come noi ci poniamo nei confronti della realtà che stiamo vivendo. Allora, se io parto da questa premessa rispetto al terapeuta cognitivo-comportamentale, il mio impegno non sarà di cambiare il suo modo di vedere la, la, la realtà, ma di prendere la realtà per lui come la vede, per vedere di agire in modo che tutto questo possa costituire un superamento dell'ostacolo che ha. Chiaro Devo, devo fare qualche esempio. Anche questo: Si rivolge a me una signora, così vedete anche il problema il problema eh, della mia attività di avvocato e di psicologo terapeuta che mi dice ma insomma questo mio ragazzo che era qui con lei questo ragazzo cosa fa già non va bene in matematica dopo non la capisce bene già questo esame all'università di matematica anziché mettersi lì a studiare cosa mi fa la sera prima dell'esame cosa mi fa esce con gli amici torna magari sbronzo, ha bevuto, fumato, spero che si sia limitato a un paio di sigarette normali, e poi dopo, eh, eh, dopo è bocciato, mi ha spiegato uno psicologo che trattasi di una nevrosi di destino e che lui si autopunisce e ha... ecco per esempio qui uso una uh, tecnica che consiste nel ristrutturare quello che mi ha detto in un modo diverso, che sia più accettabile eccetera. Dico signora, va bene, lui non è bravo in matematica, neanch'io se le vuole sapere. Ecco intanto l'apertura, la, la guai wow, lo psicoanalista si domanda se può stringere la mano al paziente, c'è una bellissima eh, parola di Eric Bern in cui lui spiega che salutando il paziente si rende disponibile a stringere la mano senza allungarla, però capisce che l'altro se vuole eh, lo può fare. Dicevo, quando dico che anch'io non sono bravo in matematica, sto dicendo, sono, non so fare due più due, però sono qui lo stesso, certo. in un bello studio, la gente mi chiede consigli. Eh, bene, dicevo, in questa piccola apertura che faccio sul mio conto, poi dico, vediamo un po'. È chiaro, lo capisce senza essere un grande studioso di psicologia. Se io vado a fare l'esame giù di morale perché so che non sono bravo in quella materia, eh, sarà facile che, che io vada male perché conta molto il ruolo dell'aspettativa. Allora, se io penso di non essere bravo in matematica, io ho una attribuzione interna stabile e incontrollabile perché se non sono bravo in matematica ci può essere bel tempo, ci può essere brutto tempo, eh, posso sforzarmi finché voglio, sempre non sono bravo in matematica. Ma se la causa per cui non ho fatto bene l'esame è esterna e controllabile, perché io sono uscito con gli amici esterna, quindi controllabile che posso e non è stabile, perché io domani vorrei dire che la prossima volta che faccio l'esame non esco con gli amici, non vado fuori a far casino la sera precedente, ecco che riattribuendo le cose, definendole con un frame diverso, il mio atteggiamento e il mio lavoro consiste proprio nella capacità di farti vedere la realtà, in una, la tua realtà, cioè tu non sei bravo in matematica, d'accordo, però vediamo come possiamo risolvere il problema,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 Uh, un'idea di questo qual è la grammatica la sintassi, e la sintassi questo vuol dire in realtà è la grammatica e la sintassi di Milton Erickson, di come lui parla nelle cose mm. ah, fingiamo lei eh, preferisce sentirsi meglio subito o tra poco è, è una costruzione molto suggestiva perché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 mi invadete troppo cioè. il bello dell'ipnosi della strategica che pales palesemente il terapeuta si dà da fare con delle prescrizioni eccetera. nelle altre è tutto mascherato prendiamo lo psicoanalisi sto peggio è una resistenza non si preoccupi dobbiamo continuare sto meglio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 da parte dei terapeuti, in particolare quelli che approcciano per la prima volta alla terapia strategica, una grande enfasi sulla tecnica. Invece, da quello che lei mi ha detto, mi sembra che, giustamente, peraltro aggiungo io: lei dà una grande enfasi alla comunicazione. Sì, va bene, ma sai, non basta dire comunicazione, perché comunicazione di che cosa? Cioè, mi, mi, mi ridere, a mi piace ridere i seri di un libro come dietrammi nel matrimonio dove faccio vedere cioè cioè i due coppie devono comunicare, ma anche quando si danno della stronza, scepa, puttana, imbecile, stanno comunicando, bisogna vedere che cosa comunichi Allora qui la comunicazione strategica è quello che stavo dicendo. Diciamo questo, l'enfasi è, è, non mi interessano i sintomi, certo salvo se è psicotico grave, è chiaro che non stiamo parlando di questi casi, mi interessa vedere... Qual era il tuo progetto di vita? Come ti sta ostacolando? Come insieme possiamo risolvere per migliorare, per superare questi ostacoli? Questo è. Per quello io ti posso dare delle indicazioni. Tu vedi come fare. La mia indicazione nel caso è questa. Provati a provare più mal di testa. Ma come cioè? Perché lei, scusi, lei soffre di sonia. E è, è Qual è il problema? È che lui quando si mette lì sull'auto non dorme, oddio non riesco a dormire, oddio non riesco a dormire e così adesso voglio proprio dormire. Ora è chiaro che uno che è impegnato a dormire non si addormenta perché il tentato, i tentativi fatti contro sono precisamente quello che lo provano. Cosa facciamo tutti? Ci mettiamo a leggere due pagine di un libro che non riusciamo a leggere più di due pagine che sono sempre le due pagine che leggiamo perché… Perché la nostra attenzione non è più dirottata sul fatto che mi devo addormentare, ma devo dire, a me piace la televisione vedere film, possibilmente scegli scelgirsene tanti. Perché? perché se è un film anche interessante, mi prende e non mi addormento. Invece un film un po' stupido, non orrendo, ma stupido, lo guardo e poi mi lascio andare. Capito? Ma queste sono piccole strategie che usiamo tutti, a certe volte, anche perché devi rendere conto alla moglie, al marito. Ai figli, non devi fare così, non devi far colà, mangi troppo. A poco mi ha raccontato una in comunicazione che ti piacerà. Stavo mangiando e un'amica mangiando della morta. Dice, Guarda che ti fa male il grasso animale. Scusa, ma c'è la virgola o non c'è la virgola? Devo capire. Tu mi hai detto <ride> ti fa il grasso animale e va bene. Oppure ti fa male il grasso animale. Capito? Io poi sono un cultore delle parole per me, sono un custode di come si parla e non mi piace come si parla. L'ultima che non mi piace, adesso non sono più capaci di dire silenzio, devono dire silenzio assordante. Perché sta roba gli piace, godono, perché gli sembra una figura retorica straordinaria. Silenzio assordante non c'è più silenzio. Che fino a fatto il silenzio? spesso e volentieri, uh, spesso e volentieri ho delle crisi d'ansia. Spesso capisco, poi volentieri non credo. Questo ti dico che noi e noi che facciamo questo lavoro. Primo, bisogna studiare anche cose che vengono da fuori dei nostri studi prettamente clinici. Perché se noi studiamo la relazione, dobbiamo sapere che cosa dice la psicologia sociale e interpersonale delle relazioni, perché solo così noi possiamo poi portarle in quel contesto speciale che è la relazione d'aiuto, perché io la vedo non tanto come una cura, ma come una relazione di aiuto. Le chiedo l'ultima cosa, in realtà ascoltarla ancora a lungo, uh, però una, una cosa, una domanda che faccio sempre uh, alla fine de, de, delle, mie, delle mie interviste, che credo che... Allora, lei possa dare un contributo notevole. Io chiedo sempre: immagini, immagini di dover dare un suggerimento a un giovane psicologo, un suggerimento. A un, psicologo. a un giovane psicologo. Immagini un suggerimento per praticare nella vita di tutti i giorni, nella vita quotidiana qualcosa, fare un esercizio, immaginiamolo così, che gli permetta poi di essere un migliore psicoterapeuta quando si trova a studio. Quindi che suggerimento gli darebbe? Quale esercizio gli direbbe di fare? Senta, io l'esercizio non ce l'ho. Io posso dire questo ai suoi ascoltatori. Nella fondazione mia omonima c'è la possibilità di scaricare dei libri che sono libri che ho scritto io e che poi eh, quando è esaurito presso l'editore io ho poi mi sono preso i diritti, ripreso i diritti e poi l'ho messo gratuitamente, i libri sono io. uno si chiama psicologia della psicoterapia scritto con del castello, consiglierei di leggere ma soprattutto consiglierei di andare a leggere il terapeuta stratega, quello è il libro che è la mia somma di questa materia, in cui le cose che le ho detto così di corsa sono dette più in dettaglio. Lo so, per esempio, l'uso dell'umorismo dell eh, nel colloquio, con attenzione no, che non si senta preso in giro. Eh, L'uso della metafora, che non sono solo le solite metafore, ma come si possa, si possa usare metà vita da su, giù. Mio marito è il mio matrimonio in inferno. quindi vuol dire che lui è un diavolo, con, con tutto quello che la metafora si porta dietro. Non l'ha mica inventata la psicoteca strategica, perché anche nostro Signore Gesù Cristo faceva le parabole perché diceva, allora, perché suo ce intendesse. E cioè che è molto più facile da far arrivare Qualcosa indirettamente, perché direttamente ti difendi, indirettamente no. Il mio consiglio è studiare, che è una cosa eh, alla fine. È così. E domandarsi poi quanto di me sono io. Perché? Non è tanto chi sono io, quanto di me sono io, voglio dire. Io sto facendo questo lavoro, intanto, primo perché lo faccio? Perché, fa perché ho deciso di aiutare il prossimo. Perché? Aiutando il prossimo mi sento eh, meglio. Mi sembra di avere una situazione di controllo perché se io aiuto gli altri vuol dire che non ho bisogno io di essere aiutato. Oppure perché in caso mio nonno era, guardava dentro la gente. A me il sangue fa impressione probabilmente io che porto il suo nome li guardo dentro ma senza sangue. È così. E eh, perché... Questo ti fa ragionare e porti... Vedi, per esempio, l'autosvelamento. Dicevo prima, anch'io non so la matematica. Quando mi viene uno che mi parla male delle donne, alla pacchia, perché io le dico di peggio. Eh, non lo dica a me per carità, con mia moglie... Se... Io con mia moglie non riesco a arrivare neanche secondo quando discutiamo. E, e Lui mi dice, e io gli dico che cosa... Perché? Cosa gli viene? Perché se io, che sono in uno studio decente, collaboratori attorno a me, giovani, ho scritto qualche libro fatto, e in più ti spesso a pagamento consigli, significa che nonostante le donne mi abbiano dato dei dispiaceri, mia moglie, mi ostacoli, eccetera, cosa fa lui, posso raggiungere comunque il risultato che ho presentato a te. Questo è il messaggio implicito nel disvelamento di una cosa che a lui non gliene frega niente se io vado d'accordo con mia moglie o no mi interessa che è lui che non vada d'accordo con so. non so se mi chiede queste sono tattiche perché come dice uno psicologo americano Maslow se disponi soltanto di un martello sei portato a concepire qualcosa, qualcosa come se fosse un chiodo e sei solo un martello vedi, chiodi dappertutto capito? allora più allarme. La visione, e più hai la possibilità di, di vedere i, uh, gli eschimesi. Mentre noi con la parola neve ci abbiamo solo degli aggettivi: neve fresca, neve fradicia, neve fredda, in, uh, neve fresca, no scusa, neve gelata e neve, eh, neve marcia, eccetera. Loro hanno una dozzina di nomi propri per la neve perché per loro vederla e potere al telefono o, o non so come dire qual è la situazione della mia neve qui quando tu stai venendo da me, è molto importante avere la parola che descrive la sua consistenza e altre cose che noi non vediamo neanche perché non hai le parti, insomma, Missoni quando era vivo vedeva più colori di quanti non le vedai. Normalmente io vedo quelli dell'arcobaleno, del dell saranno 6-7, non mi ricordo quanti sono, uno che lavora nel campo del colore una e io non li vedo, sì, se mi me metti vicino mi rendo conto che questo azzurro è diverso dall'alto per questo dico. Il consiglio, studiare, mi rendo conto che è un, è un consiglio più da padre e da nonno che da collega, ma... È, si forse si è, è il primario, è quello di base, è quello che forse oggi è più utile perché a volte studiare sembra essere passato un po' di moda. Professor Golotta, grazie mille, è stato veramente grazie. gentile e generoso. E consiglio anche io a chi ci segue di leggere i suoi, i suoi libri, in particolare quelli appunto che riguardano la, la psicoterapia e la psicologia. E grazie mille, e a questo punto, prego, spero un di incontrarci. Arrivederci.